Temptation Island, Selvaggia Roma contro l'ex Luca. Temptation Island, Selvaggia Roma e Luca si sono lasciati, i due si scontrano pubblicamente. E' già finita la relazione tra Selvaggia Roma di Temptation Island e Luca. Quest'ultimo ha dato l'annuncio proprio nella giornata di oggi, lasciando senza parole i fan. Infatti, l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo, negli ultimi giorni, si era mostrata particolarmente serena a fianco di Luca. Per questa storia, Selvaggia aveva iniziato una vera e propria guerra social con Francesco. Ora la Roma ha scelto di dire finalmente la sua su quanto sta accadendo nelle ultime ore, attraverso un'intervista per Isa e Kia. L'ex protagonista di Temptation Island si dichiara ignara delle intenzioni di Luca. Pare che quest'ultimo abbia preferito chiudere la relazione con la Roma proprio attraverso i social. Questo comportamento non sarebbe stato apprezzato da Selvaggia, la quale sembra sconvolta per quanto sta accadendo. I problemi tra loro sembra siano iniziati con la convivenza. E Luca a rivelare che la Roma ha scelto di non convivere più con lui, a causa di alcune discussioni. Invece, Selvaggia dichiara che questa non è la verità. La verità di Selvaggia Roma sulla fine della storia con Luca. Sono abbastanza sconvolta da ciò che sto leggendo in queste ore, ero completamente alloscuro di ciò che è accaduto. Selvaggia è convinta del fatto che Luca non si sia comportato come una persona intelligente e matura. Io con Luca avevo intrapreso discorsi privati e non ho lasciato nessuno. Purtroppo non ho capito nemmeno io cosa gli è preso. Da queste parole si percepisce la grande delusione di Selvaggia. Nelle scorse ore mi ero limitata a comunicargli che avevo intenzione di trascorrere un'altra notte fuori perché avevo diversi pensieri per la testa e mi sarei dovuta svegliare presto stamattina per lavorare. La Roma ammette che non si sarebbe mai aspettata di trovarsi di fronte a questa reazione. L'ex di Chiofalo avrebbe preferito non vedere finire questa relazione con un annuncio sui social. Luca si difende sui social e nega le ultime rivelazioni di Selvaggia. Intanto, Luca continua a restare fermo nella sua decisione. Tra lui e Selvaggia sembra essere ormai finita, come ha dichiarato questa mattina. Luca non ha apprezzato lintervista della Roma, tanto che ha scelto di obiettare. Il giovane rivela, attraverso Instagram, di essere stato costretto a lasciarla, poiché alcuni atteggiamenti di Selvaggia non erano adeguati. Luca dichiara che la Roma mancava diverse sere da casa, senza dire dove andava. Il giovane non riusciva più ad accettare questa situazione e per questo ha scelto di lasciarla. Inoltre, ammette di aver avvertito Selvaggia ha sempre detto che se se ne fosse andata da casa, io avrei chiuso. Pertanto, Luca crede che la Roma avrebbe dovuto aspettarsi questa sua scelta.